ciao sono marco del negozio passport prima di tutto ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube e perché no a seguirci anche sui nostri canali social instagram e facebook se ti dico Coros Pace 2 a cosa stai pensando hai capito bene ti sto parlando del nuovissimo prodotto coros modello pace 2 ma per parlare bene di questo prodotto ho in serbo, ragazzi, una bellissima novità. Anzi, una persona che ci aiuterà veramente a sviscerare tutti i segreti di questo interessantissimo sportwatch. È con estremo orgoglio che ho qui con me oggi Francesco. Benvenuto Francesco! Grazie Marco, sono contento oggi di essere qui in negozio da Passport con te e lo scopo di questo video è quello di presentare in maniera approfondita il Coros Pace 2 e rispondere a tutte le domande che ti faresti di fronte a questo prodotto. Iniziamo con due dati essenziali inerenti a Coros Pace 2. Parliamo di un prodotto che pesa solo 36 grammi con il cinturino in silicone, un display a colori, un vetro con la tecnologia Corning Glass, quindi un vetro molto robusto e molto resistente, la cassa è totalmente realizzata in fibra, quindi anche questa molto resistente, ma la cosa interessante è la batteria ragazzi, parliamo di un orologio la cui batteria dura fino a 30 ore in modalità full GPS, può aumentare fino a 60 ore con la modalità Ultra Max e se invece nell'uso quotidiano abbiamo un orologio che dura fino a 20 giorni. Ultimo dato, ma non meno importante, abbiamo il collegamento Bluetooth per, per associare gli accessori o il cellulare. E ultimo dato, ma anche questo fondamentale, parliamo di un orologio che ha già dentro l'altimetro barometrico. Andiamo nel concreto. E quindi, quali sono, Francesco, le attività che posso registrare con Coro Space 2? Beh, Coro Space 2 nasce per essere l'alleato per la corsa, la bici e il nuoto. E per quanto riguarda invece eventuali attività invernali tipo lo sci alpino, sci alpinismo o sci di fondo? Le attività invernali non sono direttamente comprese all'interno del menu attività di Coro Space 2, però volendo possiamo avviare al problema semplicemente andando a inserire all'interno dell'attività running Tutte quelle, tutti quei valori che ci interessano, per esempio, eh, nello sci. Eh, mi viene per esempio in mente la velocità in discesa in chilometri orari, per quanto riguarda lo sci in discesa, oppure la velocità ascensionale per quanto riguarda lo sci alpinismo. Che questo è un, un, un dato che è molto interessante, che si ricollega al fatto che abbiamo detto prima, che è un prodotto che ha l'altimetro barometrico. Sì, effettivamente abbiamo già un altimetro barometrico molto ben preciso, già in PACE 2. Un'altra cosa che mi viene da dire Francesco a proposito di questa capacità di adattamento di questo bellissimo prodotto è anche il fatto di avere la possibilità di personalizzare il quadrante grazie all'applicazione dove possiamo avere svariate tipologie di quadrante quindi avere appunto i numeri più piccoli, medi, più grandi Altro dato che forse si dà per scontato, abbiamo un orologio che ha anche il cardiofrequenzimetro integrato che tu mi confermi essere anche preciso, vero? Si confermo di averlo utilizzato sul campo e eh, chiaramente non è preciso come una fascia cardio perché chiaramente con la fascia cardio abbiamo un errore eh, che è uguale a zero ma eh, si discosta eh, di poco. Eh, abbiamo una differenza di circa 5 battiti eh, per i valori attorno al ritmo soglia o alla frequenza massima. Con la tecnologia Bluetooth o Ant Plus, comunque, si può collegare a una fascia cardio di qualsiasi marchio. Basta che sia compatibile, ovviamente. Certamente. Questi sono i dati che possiamo registrare mentre facciamo attività, Francesco. E una volta arrivato a casa, come posso utilizzare, oppure cosa posso scaricare dal mio orologio e dove lo scarico? Terminata l'attività, collego il mio Coro Space 2 al mio smartphone tramite Bluetooth e posso scaricare tutti i dati che sono stati registrati. Quindi troverò la mappa del percorso che ho percorso e uh, grafici molto importanti come il grafico della frequenza cardiaca o il grafico che va a evidenziare i vari ritmi al chilometro che ho tenuto nei vari chilometri. Uh, inoltre uh, è un orologio che permette attraverso l'app la uh, di tenere monitorato il sonno nelle ore notturne e uh, la frequenza cardiaca nelle ore diurne. E uh, nelle ore che non sono prettamente sportive nel corso della giornata riesce comunque a stimare il livello di fatica e di fitness e a consigliare anche i tempi di recupero prima della prossima attività sportiva. Questo prodotto si può usare anche in modalità navigazione? No, non è un prodotto che permette la navigazione, comunque ha una bussola integrata e eh, al termine dell'attività, quando vado a esportare la mia attività, trovo la mappa del percorso che ho coperto. Un'altra domanda Francesco che ci viene fatta molto spesso, con Coro Space 2 posso programmare il mio allenamento che andrò a fare? Sì, certamente con Coro Space 2 posso andare a programmare il mio allenamento, per esempio le ripetute, sia a partire dalla app, sia a partire direttamente dall'orologio. Andrò quindi a impostare un tempo di riscaldamento iniziale, un lavoro di ripetute andando a inserire il numero di ripetizioni e la loro distanza o la loro durata e alla fine un periodo di defaticamento. Un'altra cosa importante Francesco che mi viene in mente parlando di questo orologio è la facilità appunto anche di programmazione legata al fatto che Chorus Space 2 ha semplicemente due tasti. Sì, con due tasti si fa tutto quanto perché abbiamo un tasto principale che è il tasto a rotella che eh, girandola permette di eh, andare avanti o indietro all'interno del menu e premendola preme permette di andare avanti, mentre il tasto inferiore è il tasto back che permette o di tornare indietro o se premiamo a lungo di entrare all'interno dei menu. Una curiosità Francesco, Corospace 2, parliamo di un'azienda statunitense, è supportato anche dalla lingua italiana? Sì, sia l'applicazione sia i menu all'interno dell'orologio supportano la lingua italiana. E come faccio per avere anche la lingua italiana all'interno dell'orologio? Basta aggiornare l'applicazione all'interno del Google Store o dell'Apple Store. I dati che io vado a memorizzare all'interno del mio Corospace Space 2 li posso in qualche modo esportare su piattaforme terze? Sì, Corospace 2 attraverso l'applicazione Coros può dialogare con applicazioni di terze parti. Per esempio posso farlo dialogare con Strava, Relive e TrainingPix e quindi esportare le varie tracce, i vari allenamenti che registro anche su queste terze parti. E quindi condividerle come sempre con tutti gli amici. Esattamente. Che dire ragazzi? Siamo di fronte con Coro Space 2 a un prodotto che, seppur semplice, anzi, vi dico questa, un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. Dicevo siamo di fronte a un prodotto veramente completo. Detto questo, vi invito come sempre a iscrivervi al nostro canale, a utilizzare i commenti qui sotto se avete dubbi o domande da porci e come detto da prima da Francesco, vi risponderemo in maniera speriamo veloce, ma soprattutto esaustiva. Come sempre vi aspettano i nostri punti vendita a Busche o a Signoressa e se abitate lontano, perché no, anche online sul nostro sito www.passport.it Ciao!